con Michela Calculli, che ci parla di soldi digitali. Speriamo tantissimo, Questo è il microfono, e questo. Allora, visto che Jacopo adesso vi ha insegnato ancora un po' come fare i soldi, impariamo come gestirli usando soltanto questo. Mm? Solo questo che tanto abbiamo tutti in tasca. Mi presento. Ci vuole un po' di tempo. Ah. <ride> Scusate, avevo impugnato il telecomando al contrario. Uh, mi chiamo Michela Calculli e di mestiere principalmente scrivo, racconto, riscrivo, riracconto tantissime volte di economia, finanza e fisco. Però ogni tanto parlo anche di Nutella, di Super Santos. Se volete, andando su Google chiedete Michela Calculli e Nutella e scoprirete se preferisco la crema pandistelle o la Nutella. Oppure, se avete 40 anni come me, potete farvi un bel pianto col mio posto sul Super Santos. Ok? Però oggi parliamo di soldi, che è la mia materia. Parliamo di soldi e parliamo di soldi soprattutto quando i soldi sembrano pochi, quando abbiamo l'impressione di non poter dedicare i soldi che abbiamo ai nostri progetti e alla nostra attività e scopriamo che in realtà i soldi, come si dice dalle mie parti in Puglia, si fanno uscire anche quando non ci sono. Basta essere consapevoli e organizzati. E in questo le fintech di cui parleremo oggi ci vengono in aiuto. Però, prima di iniziare a parlare di soldi e per capire che i soldi si fanno uscire, vi voglio raccontare una storia. Immaginate la stazione centrale eh, di Milano, ma non come adesso, come poteva essere negli anni Sessanta, quando arrivavano eh, treni carichi di terroni come me, famiglie con le valigie con lo spago, eh, papà, mamma e una quintalata di figli, dove eh, l'organizzazione familiare era il papà che lavorava e portava i soldi a casa, la mamma, che non lo sapeva, ma era il CFO della famiglia, cioè il Chief Financial Officer, mia nonna era un CFO che, levatevi, aveva sette figli, e, e i figli. E arrivava uno stipendio, se andava bene. Allora, per quadrare i conti e arrivare alla fine del mese, quello stipendio non andava assolutamente sprecato e quindi la prima cosa che si faceva quando arrivava era dividere i soldi in piccoli mucchietti o in barattoli, che non si dovevano toccare per altre spese che non fossero quella appiccicata al barattolo. Con le fintech torniamo ai barattoli e anche con la nostra attività da freelance possiamo tornare ai barattoli e non sprecare niente di quello che guadagniamo. Uh, perché parlo di FinTech? Uh, sono figlia di un funzionario di banca in, in pensione e le banche mi perseguitano da sempre, anche se uh, giurai a me stessa che non avrei mai lavorato in banca, ma continuo a lavorare anche per le banche nel mio lavoro. Uh, mi appassiona la tecnologia perché il mio lavoro è iniziato nella tecnologia, ero un analista di mercato nell'ICT e quindi io queste FinTech me le guardo e me le riguardo con molto interesse. In più è, è, è un tema caldissimo, in continuo divenire, per cui quello che vi racconterò oggi cambia, cambierà le app che vi racconterò oggi, stanno cambiando anche mentre parliamo adesso, uh, due giorni fa c'è stato un finanziamento da 7 milioni di, di euro di banca intesa a, un, a una fintech che consente di pagare in contanti gli ordini online usando il sistema delle macchinette distributrici. Quindi io, con le macchinette distributrici, infilo i miei contanti e ho pagato il mio acquisto online. Quindi eh, e il, il fintech è un continuo, secondo me, travaso di antico e nuovo messo insieme, per quello che sono partita dai barattoli. Ok. Però, prima di parlare di tutto questo, è successa una cosa mentre io uh, proponevo, il, uh, proponevo lo speech, o meglio, sapevo che stava per succedere, ma è successa nel frattempo. Il 14 settembre scorso è entrata in vigore la PS2, che non è un videogioco. La PS2 è una direttiva europea che apre uh, l'ultimo miglio delle banche, l'ultimo miglio dei nostri conti correnti. Cosa significa? Significa che se autorizzati da noi, altri operatori potranno entrare sui nostri conti e rilevare dei dati, semplicemente, quindi ci sono degli operatori che semplicemente raccolgono i dati e come vedremo li raccolgono bene e li espongono in maniera più chiara in modo tale che noi abbiamo un'idea più chiara della nostra situazione perché magari abbiamo quattro soldi e 10 conti, succede, e poi ci sono degli operatori che eh, trasformano, ve la faccio semplicissima, poi chiedete sempre a Google Michela Calculi PSD2 e vi fate tutti gli approfondimenti del caso, comunque ci sono degli operatori che trasformano il nostro conto corrente in un sistema diretto di pagamento, quindi banalmente compriamo su Amazon e potremo pagare direttamente da conto corrente senza passare per la carta. Il terzo tipo di operatore nuovo che si affaccia è un operatore che produce, e distribuisce delle carte che sono legate alla persona e non più al conto, quindi poi quella persona collega i suoi conti, quelli che vuole, alla carta e da lì eh, eh, la prepagata si trasforma in una carta di pagamento. Ecco. La situazione è fluida. Ecco, è, eh, questo vorrei fosse chiaro. Comunque, eh, tutto quello che racconterò oggi sarà perfettibile e convergente. Ci sono tante app eh, che fanno cose diverse e piano piano si arricchiranno, ognuna di queste app si arricchirà di altre cose per mettere insieme, perché il finance è un mondo fatto di conti, investimenti, indebitamento, carte, cioè una serie di, eh, di fattori. Il cruscotto finanziario, quindi il primo operatore di cui ho parlato, è un operatore che eh, ci consente di avere in un'unica schermata o comunque in una, con una visione eh, semplificata e immediata la nostra situazione, perché la nostra situazione finanziaria si può comporre e se siamo Freelance o imprenditori si compone sicuramente di saldi di conti correnti, ci vuole il conto corrente dedicato all'attività, quindi avremo magari un conto per, almeno due conti, uno personale e uno professionale, banalmente. Le carte, i finanziamenti in corso, perché gestire i soldi significa anche capire se ci si può permettere di indebitarsi e soprattutto di indebitarsi sulle cose corrette, tipo non contrarre un finanziamento per la spesa corrente perché non esci vivo. E poi, investimenti, se riusciamo a fare dei piccoli salvadanai, e eh, vogliamo mettere da parte, investimenti che banalmente per un freelance può essere anche un'assicurazione sanitaria aggiuntiva, un'assicurazione in più per, per arrivare alla pensione. Cioè, cose proprio terra-terra. La prima cosa da fare prima ancora di scaricarsi un'app per gestire queste cose, è quello di eh, classificare, organizzare e domandarsi quali sono le spese legate alla mia attività e quanto mangiano del mio budget, in modo da poter dividere i barattoli. Il primo barattolo, quello consistente di cui abbiamo parlato anche ieri, è quello del, del fisco dell'accantonamento per tasse e contributi. E quel barattolo è quello più grosso di tutti, quando è un'attività improprio. E poi la cosa importante è dividere le, le spese in categorie, soprattutto perché serve in fase di consuntivo, per capire dove sto buttando i soldi, invece dove sto spendendo meno di quello che avrei dovuto perché ho fatto dei budget e invece non, non l'ho consumati. Proprio come se fossimo un'azienda, perché noi siamo un'azienda. Cioè, ognuno di noi siamo piccolissime aziende, ma dovremmo gestirci proprio come un'azienda, con una prima nota e dei consuntivi, anche se la legge non ci impone di farli, no? non abbiamo bilanci da depositare, conti, rendiconti finanziari, però per noi dovremmo farlo. Ma è semplice, la cosa più difficile secondo me è abituarsi ad avere una sorta di prima nota, cioè abituarsi a categorizzare tutte le spese, anche la marca da bollo da 2 euro che compriamo al tabaccaio. Quindi anche, quelle, anche il caffè la mattina al bar. Dobbiamo imparare proprio, ed è uh, lì, ci vuole qualche mese per abituarsi proprio a... Uh, piazzare nelle categorie. Poi viene naturale la prima cosa che fai quando esci da un, da un esercizio commerciale o quando chiudi un ordine online. E poi una volta che andiamo al consuntivo capire dove possiamo recuperare dei gruzzoletti, dei piccoli tesoretti da riallocare. E ci sono, ve lo assicuro. Provateci, poi fra due o tre mesi ci sentiamo e dite guarda ho recuperato 200 euro al mese. Perché quello si recupera, anche quando le entrate sono minime. Quindi, accantonamenti, una volta, sono cose diverse. Una sono i barattoli, e poi ci sono i barattoli da riempire. Quindi abbiamo gli accantonamenti, che sono tasse, quanto spendiamo in formazione, stabilendolo magari in percentuale rispetto al nostro fatturato, può essere un indicatore. Uh, vogliamo aprire un ufficio? Vogliamo uscire di casa? Io lavoro in casa, magari qualcuno non si trova bene e vuole uscire di casa. O prendere un coworking, Anche decidere in che modo prendere un coworking, un carnet, un abbonamento, eccetera. Sono comunque piccoli investimenti. Attrezzatura, un rinnovo del parco attrezzatura. C'era lo zaino 2.0, se lo dobbiamo rifare tutto lo zaino, ci vogliono dei soldi. Quindi dobbiamo organizzare queste cose qua. E allora abbiamo delle app. Io ne ho selezionate nove, sono un po' mescolate, non fanno tutte le stesse cose, sono cose diverse tra loro, adesso ve ne parlo di alcune. Voglio precisare qui che uh, due di queste uh, le uso quotidianamente da utente, da cliente, uh, con una di queste realtà lavoro da quando uh, sono nate, anzi da prima che nascessero, però le ho volute inserire comunque perché le conosco. Proprio a menadito e quindi eh, mi sembrava carino. Potevo metterne altre. Ho cercato di fare una divisione tra fintech, native fintech, possibilmente native senza l'intervento di una banca, quindi eh, nate dall'idea di start-upper. Oggi ci sono delle banche che incubano delle fintech al loro interno oppure le acquistano oppure le finanziano. Quindi, come dicevo all'inizio, eh, lo scenario è quello della convergenza, perché comunque le banche hanno la storia e la struttura e le fintech hanno l'idea, la tecnologia, l'innovazione. Poi abbiamo dei conti, barra carte, smart, italiane e straniere, eh, e poi i cruscotti. I cruscotti sono ancora stranieri e... Eh, siamo all'inizio, perché adesso con la PSD2, di cui ho parlato all'inizio, eh, si, si svilupperanno nuove, nuove realtà, o alcune di quelle sopra diventeranno cruscotti a loro volta. È facile che, che accada, sono delle cose che si aggiungono mano a mano. Ovalmoney e Satispei sono un fiore all'occhiello del nostro paese. Sono completamente italiane. Satispay è diffusissima, immagino che qua siamo con una platea molto smart, quindi immagino lo utilizzate più o meno tutti e rompiate le scatole ai negozianti di, di adottarlo, cioè almeno io ogni volta vado e dico ma perché non usate Satispay? Perché puoi pagarci anche 50 centesimi e soprattutto fai un gesto che è fichissimo, perché tu il telefono ce l'hai qui, invece la carta devi aprire la borsa, prendere la carta, eccetera. Quindi è proprio una questione anche di praticità. Uh, con Oval e Satisfay si possono fare quei barattoli di cui parlavo all'inizio. Oval ha addirittura un sistema di automazione del barattolo. Posso impostare uh, delle automazioni per cui mi mette da parte gli arrotondamenti, mi mette da parte uh, il cashback, il famoso cashback, quindi uh, quel pezzettino che ti restituisce il negoziante quando compri qualcosa. Quindi metti da parte gli spicciolini, metti da parte... E puoi rinominare i barattoli per, le tue, per i tuoi obiettivi, che possono essere di business o personali, ma qui stiamo parlando di business, quindi non so, il mio sogno è appunto di, di, avere, di avere una sede no? per finanziarlo. Uh, cards, l'ho inserito, uh, è un raccoglitore di carte di credito, quindi è un po' più banale come, come situazione. Satisfay, con Satispay possiamo anche fare la raccolta del, del conto al ristorante, così non ci facciamo le solite figure barbine di, di chi paga cosa. Paga uno solo, ma si fa pagare a tavola dagli altri. Poi ci sono i conti smart, quindi abbiamo Hype che è una carta conto, quindi una prepagata, che però ha un'app che però ha un IBAN, che però ci puoi pagare i bonifici, i bollettini, eh, puoi fare micropagamenti peer-to-peer, -peer, quindi puoi girare i soldi ad amici e parenti o colleghi. Quindi ci puoi fare una serie di cose. WIDIB invece è proprio un conto e eh, ha il cruscotto, quindi ti dà la possibilità di vedere finanziamento, indebitamento, la situazione familiare. Quasi tutti ti consentono di categorizzare automaticamente le spese, soprattutto se usi lo strumento di pagamento collegato alla carta conto, vanno in automatico, no? Se tu vai a un bar, ti dice bar ristoranti. Oppure intervieni tu manualmente a dare delle categorie su delle spese o le inserisci se fai delle spese in contanti. È proprio una questione di d'abitudine. Questa è la parte più importante ed è offline. Bisogna abituarsi a segnarsi le cose, però... Con questi strumenti molte cose, soprattutto se usiamo pagamenti elettronici, vanno in automatico e non dobbiamo sbatterci, cioè meno contante e via. E poi abbiamo dei cruscotti. Uh, Yolt um, è tedesco, se non erro, e, no, è DNG, è mm, olandese, e, ed è un cruscotto che ti consente appunto di vedere tutta la tua situazione uh, finanziaria uh, su, su, un unico, su un unico prospetto. Quindi, la sostanza è, prima ancora di adottare questi strumenti, a meno che non ne adottiate già qualcuno, ma di adottarli in maniera proattiva, quindi non per il semplice pagamento, ma anche proprio per organizzare le finanze della vostra attività, iniziate ad abituarvi a segnare tutto, e comunque a categorizzare anche solo mentalmente le spese che sostenete, anche perché la, vita, la nostra vita da freelance è sempre un mix tra vita privata e, e vita professionale, è un travaso continuo su tutti i fronti, quindi eh, attribuire le spese, gli investimenti all'attività e dedicare i risparmi all'attività è un esercizio molto importante. Io devo essere stata brevissima e vi ringrazio. Grazie Michela. Poi anche